nuovi strumenti per visualizzare pagamenti ed eventuali errori e modificare la domanda e poi il rimborso credito IVA escluso se le fatture sono intestate alla partita IVA italiana della società extra UE e ancora gli avvisi bonari verso la scadenza lunga di 60 giorni per versare le somme dovute novità nel DL Ucraina BIS e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda le società cooperative l'agenzia fornisce i primi chiarimenti sul trattamento fiscale dei ristorni in azioni pregressi infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it partiamo subito dall'assegno unico nuovi strumenti per visualizzare pagamenti ed eventuali errori e modificare la domanda l'articolo di Rosi Delie fa il punto sull'assegno unico, novità sul portale IMSS Arrivano nuove funzionalità per i gestori che richiedono il beneficio disponibile, la lista dei pagamenti, in evidenza errori e incongruenze che bloccano l'istruttoria e possibilità di procedere con la modifica della domanda. I dettagli sono nel messaggio IMS numero 1962 del 9 maggio 2022. Arrivano quindi nuovi strumenti online per la gestione dell'assegno unico. Sono tre le novità a disposizione dei genitori che hanno chiesto il beneficio è possibile accedere allo storico dei pagamenti, è possibile avere una panoramica degli errori e delle anomalie che bloccano la domanda e infine è possibile procedere con la modifica dei dati inseriti ad annunciare l'attivazione delle nuove funzionalità sul portale IMSS e lo stesso istituto con il messaggio numero 1962 del 9 maggio 2022. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Cambiamo argomento e ci spostiamo sul rimborso credito IVA escluso se le fatture sono intestate alla partita IVA italiana della società extra UE. Per quanto riguarda il rimborso del credito IVA, la società extra UE non può recuperare le somme se le fatture sono intestate alla partita IVA italiana. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 248 del 9 maggio 2022. La procedura semplificata del decreto IVA può essere utilizzata solo a determinate condizioni. I criteri sono riportati all'interno del documento di prassi che è scaricabile dall'apposito box e eh, continuiamo con gli avvisi bonari verso la scadenza lunga di 60 giorni per versare le somme dovute novità nel DL Ucraina BIS nell'articolo di Rosi D'Elia sugli avvisi bonari verso la scadenza lunga di 60 giorni per i pagamenti delle somme dovute con un emendamento approvato presso le commissioni finanze e industria sul testo del DL Ucraina BIS Vengono raddoppiati i tempi per mettersi in regola dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità. I dettagli in attesa della conferma ufficiale sono all'interno del testo e in particolare per la conferma ufficiale sarà necessario in ogni caso attendere la conversione in legge del testo del DL numero 21 del 2022 che dovrà arrivare entro il 20 maggio. L'esame a Palazzo Madama nel pomeriggio di oggi, 10 maggio. E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda le società cooperative. L'agenzia fornisce i primi chiarimenti sul trattamento fiscale dei ristorni in azioni pregressi L'articolo è di Emiliano Marvulli e fa il punto sui ristorni delle società cooperative. L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul nuovo regime di tassazione in capo al socio introdotto dalla legge di bilancio 2021. Tra le delucidazioni della risposta all'interpello numero 245 del 2022 ci sono anche le modalità per beneficiare dell'aliquota agevolata per i ristorni imputati a capitale in esercizi precedenti al 2021. E, eh, 21 infine diamo un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal corriere che ha preso il super bonus solo per le imprese certificate sopra 516 euro servirà il super bollino e poi i numeri del giorno 125 milano salone del risparmio al via 125 conferenze per capire come investire poi 64 che riguarda appunto comprare casa con le quotazioni dopo il covid che volano in particolare volano i prezzi a Milano, Roma e Firenze per quanto riguarda gli statali dipendenti pubblici il rinnovo del contratto aumenti fino a 117 euro arretrati a giugno e poi spiagge c'è cioè il salva lidi gare tra cinque anni per le concessioni maxi indennizzi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola investimenti green senza un piano nazionale essere sostenibili costa troppo è di ferruccio de Bortoli l'analisi fa il punto su eh, quelli che sono i cambiamenti richiesti alle aziende quelli che possono essere gli investimenti statali ed in particolare eh, quella fase in cui potrebbe essere necessario continuare a fare degli investimenti non green per permettere la fase di transizione ecologica e per impedire che eh, molte grandi aziende chiudano ovviamente i dettagli di tale analisi sono all'interno dell'articolo per questo e altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al corriere.it